Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui per preparare una torta Una torta al cioccolato Ma prima di tutto vai con la sigla Benvenuti quindi nella nostra cucina Eccola qui e Allora io volevo una torta E dato che ero al supermercato con mia mamma ho detto questo preparato per torte così non è che avevo tanto tempo e allora eccoci qua quindi ah. proveremo la torta dei pane angeli al cioccolato pane degli angeli al cioccolato ecco qua questi sono gli ingredienti il, il preparato il preparato poi ci vuole Di la torta. panna fresca ecco 200 ml tre uova Wow. Un, frullino, un frullino una, una tortiera da 24 cm e il forno preriscaldato eh sì, al momento sì. a 150 gradi quindi andiamo a provare questa, questo, preparato. questo preparato diciamo che noi generalmente utilizziamo e amiamo fare le torte eh sì, con in, maniera, in maniera classica con gli ingredienti ma eh. oggi andremo a provare questa, questa, questa e vi faremo sapere quindi pronti è stata torta. Proviamola. Via. Ecco qua. Tiriamo fuori. Qua Quindi dentro. andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Qua ci sono gli ingredienti preparato. E per chi volesse sapere come sta Oliver, sta benissimo. Guardate. Sta Oliver. Il nostro assistente fuori dalla cucina. Lui sa che quando dobbiamo preparare sta deve fuori. stare fuori dalla cucina. Ecco qua. Quindi prendiamo andiamo a tagliare c'è dentro anche la bustina per poi dello zucchero a velo, zucchero a velo. Mm, che profumo è più una bontà questo profumo ecco qua e mettiamo tutto il preparato poi c'è anche da come vedo anche lì la torta alla vaniglia che ecco è qua ok ecco qua. quindi mettiamo le tre uova modo omogeneo tre uova comunque vi ricordiamo che prima di iniziare a, cu a cucinare vi bisogna lavarsi le mani perfetto ecco esatto, qua Volatore. E quindi rischiamo solo di spruzzare in, in giro Spruzzare in giro e spaccarci i vestiti Ok, ecco. quindi poi ci manca che cosa? La panna fresca La panna fresca Ecco qua Ole In frattempo Olide bella. si è svegliato ecco devo ricordarvi una cosa non fate assaggiare la torta o comunque il cioccolato al vostro cane perché gli fa male capito Oliver non mangiarlo vai Ola, il ecco nostro qua. preparato è pronto è pronto adesso Tutto mescolato Prendiamo Dove? la tortiera sì. Che abbiamo precedentemente imburrato Ecco qua E andiamo a mettere tutto il nostro impasto Ecco qua, adesso andiamo a versare il nostro composto Tutto nel nostro Dritto, in mezzo, che si allarga lui Ecco, questo è un altro consiglio pasticcio e, intanto, una mano. e per la rubrica dei saluti saluto caterina e clara che sono due mie amiche del mare e clara è di Como e invece caterina è della svizzera. ecco qua ecco qua il nostro intanto la nostra torta e saluto anche i loro cagnolini il cagnolino di clara si chiama teo ed è un barbancino Invece il cagnolino di Caterina è un Labrador e si chiama um, Arturo. E sono carinissimi e anche morbidissimi. Ecco qua. Ok. E noi abbiamo terminato. E ora lo andiamo a mettere in forno a 150 gradi per 50 minuti. Mettiamo a 150 gradi per 50 minuti. Ok, allora. A Ed eccola qua la nostra torta super buona di scioglie! Wow! com'è bella! Adesso la andiamo a finire con lo zucchero a velo. Con lo zucchero a velo, vai, zucchero a velo. Sembra neve, wow! Che nella confezione ovviamente era presente. Sì, sì. Guardate, questa è una torta praticamente semplice, semplice. Per chi non ha magari gli ingredienti giusti, può prendere questo, questo preparato così. Quindi è la prova del taglio? Ecco qua. Olè. Quella come morbida. Eh sì, non ne prendo tantissima. Beh devi fare il taglio per i nostri amici a casa, quindi e poi questa torta è molto Guardate buona, è. credo, anche con latte. Dai, dopo. Come oh, è bella, morbida, vai. Oh, Fala vedere nel piatto. Che bontà. Eccola qua. Wow. Fala vedere com'è morbida. Dalla mia Fa sentire vita. come è guarda! Uh, mio! Soffice, soffice! Eh sì, e ora assaggiamola! Mmm! È veramente ottima! Mm. Ci sta con latte, sarà una vera delizia! Quindi andiamo alla conclusione di questo video, prima che facciamo la conclusione della torta. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto entrate a far parte del cancro Mibini e ciao e al prossimo video mettete stanze zampette! Wow, mia. che bella questa torta. Mia.